Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo e scopriamo insieme questo pacco di Ava, di cui ho tolto solo i dati personali, non l'ho ancora aperto. Ava dice di essere fatto carinissimo carissimo, il flyer. Love interior è un brand di prodotti per i capelli dal Prestazioni professionali ed allo stesso tempo con 98% di ingredienti d'origine naturale, senza parabeni, solfati, SLS, SAS, certificato Ecobio ed eh, che trovo che siano davvero validi per quello che vedo così al momento, mm, vedo un po' di prodotti ma direi di iniziare a scoprire la stile perché poi vediamo davvero se oltre ad essere così validi come dicono sono anche performanti che è la cosa che più ci interessa allora oltre che al sito internet avahire.com ok sono reperibili anche da pinalli pinalli se non sbaglio e andiamo ad aprire subito il pacco che si presenta così, quindi andiamo a frugare un po' in questa carta per vedere che cosa contiene ok, vedo dei mini size e dei full size più dei sample, credo che sono sample partiamo da questi ah no, non sono sample è mm, monodose ok, allora è mua Scrub. Scrub cuoio capelluto con ingredienti riequilibranti, sono tutti uguali, quindi sono tante confese alcine monodose. Scrub delicato con ingredienti che aiutano a rimuovere le impurità dal cuoio capelluto. Applicare lo scrub sulla cute asciutta con un massaggio circolare, evitare il contatto con gli occhi e risciacquare. Ok. 15 ml l'uno, ci sta, si può utilizzare da fare ogni due settimane, dipende dal tipo di inquinamento nella vostra zona e dal cuoio capelluto. Poi vedo degli altri prodotti che adesso tiro fuori perché sto continuando a frugare in questa box che mi sembra finita. Ok. Così la possiamo appoggiare delicatamente. Vediamo il primo che è un forse no, perché ho visto cos'è. Eccola qua. Il primo è come brilla, che oh, carini questi nomi. Questo è lo shampoo shampoo effetto illuminante da 250 ml, con fatto con amore in Italia vegan nickel tested, ok. Shampoo Con ingredienti anti pollution, quindi eh, anti-inquinamento e antiossidanti che aiutano a rivitalizzare cute e capelli opachi. Ok, con olio d'argano, olio di tamanu, olio d'avocado, estratto di moringa, buccia di pomodoro, proteine di riso, estratti di avena e estratto di cassia. Ah, però... Ah, un profumo fresco, mm, è da provare, questo sicuramente, ho detto dopo questo perché questo è il balsamo. Allora balsamo mai senza, mi piacciono già questi nomi, balsamo con ingredienti ristrutturanti, illuminanti e pollution, sempre 250 ml, alto potere nutriente che restituiscono al fusto tutte le qualità naturali di una fibra sana, morbida e setosa. Dopo il lavaggio applicare il polto su tutte le lunghezze, lasciare in posa 5 minuti, quindi risciacquare. Ok, ah, okay al tappino in plastica, ah, è un balsamo molto compatto, buono il profumo, più che un balsamo sembra quasi una maschera davanti che è compatto il prodotto e effettivamente dice di essere nutriente e quindi ok andiamo con l'ultimo prodotto poi leggiamo il foglietto questo è se vuoi puoi spray io li adoro spray 3 in 1 con ingredienti da tanti anticrespo ristrutturanti sempre utili 100 ml Spray con attivi datanti, ristrutturanti e riempitivi con ingredienti naturali che donano corposità e volume alla chioma e effetto anticrespo. Applicare lo spray sui capelli ancora umidi, insistendo sulle zone più danneggiate, evitare il contatto con gli occhi. Keratina, acido ialuronico, proteine idrolizzate del riso. Già il fatto che abbia la keratina sicuramente è un buon prodotto che aiuta i capelli. Il profumo è lo stesso in tutta la linea, quindi è fresco, abbastanza e mi piace da vedere anche se dura su... sui capelli dopo l'utilizzo. Vediamo se oltre alle indicazioni c'è un qualcosa in più. No, dice che è un trattamento 4 step con scrub, shampoo, balsamo, l'azione spray. Ok, maschera riparatrice shampoo che vitalizza, lo spray che volumizza e il balsamo che nutre, ok della linea che non, non avevamo, potevano metterla tutta la linea, c'è anche la maschera, non ti scordare di te, stimola la crescita, rende la fibra più elastica e ripara, questo mi incuriosisce. E poi c'è un multivitaminico Uau, uh, uh, uh, uh, contrasta il diladamento, stimola la crescita di una struttura del capello. Ah, è che è un, um, un integratore, Che sarei curiosa di capire dagli strati vegetali, ok. E però la maschera manca. Balsa. Eh, la, la maschera è stata... Apprezzo ben tantissimo così, anche ma la maschera sarei stata davvero curiosa di provarla. Mi sarebbe piaciuta. E quindi, comunque, andiamo a noi. Cosa c'era in questa box? Lo scrub mu Mua collo capelluto, fatto così, che alla fine 15, 30, 60, 75 ml. Ok, poi abbiamo lo shampoo e il balsamo. Che proverò perché comunque lo shampoo illuminante e il balsamo con ingredienti ristrutturanti ottimi sicuramente e poi lo spray che è quello che mi incuriosisce di più perché è se vuoi puoi un spray 3 in 1 con ingredienti anticrespo e mi serve l'anticrespo soprattutto nel giorno successivo al lavaggio allora Fatemi sapere se avete provato alcuni di questi palotti, se li conoscevate già, fatemi sapere tutti perché io non, non li conoscevo, ma dopo quando li ho ricevuti sono andata a cercare un po' le e varie indicazioni in giro e ho capito che Ede li vende anche pinalli ed eh, mi piace molto il fatto che siano Made in Italy, eh, vegan, cruelty free, senza ingredienti eh, senza parabeni, senza siliconi, ci sta, ci sta. Ed è, niente, fatemi sapere se quale video sia di più, li proverò tutti e vi farò sapere. Ed è, come sempre spero sia stata un pochino utile, avete tenuto compagnia. e Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!